No, no, Questi cosa sono? Minchia, fa impressione questa. Locuste? Come sono cucinate queste? La salsa barbecue. Ma con la soia? No, L'odore è buono infatti perché sa di soia. Madonna. Ma è intera, anche la testa. Non bisogna spulparle. Ma che schifo! Io non sono una signorina. Guarda. <ride> Ma è buonissimo. Sembra il crispy manzo. Senti come scoppia. <ride> Questa è credo di averla mangiata al ristorante cinese. Mm. Cioè senti la carne dentro e l'involcro fuori. Più le zampe. C'è un po' di aletta. Di pollo. So, di bestia. Oh. Ma non l'hai ancora mandata giù? No. Va bene avanzarne una. Galateo. Queste cosa no. sono? suonato? per la pescara. Chi l'ha ammazzato? Almeno è morto, è morto, di sicuro. In odori. Hanno i peli! Non sono i peletti, sono le zampine! 3, 2, 1 Oh! Mm. Ma lo o lo ingoi? Dentro scoppia, proprio scoppia. Proprio li riprenderò mai. Non sa di niente. È una consistenza <ride> che è vergognosa. È esploso quelli. Sentito! Un'esplosione di freschezza. Esplosione di gusto. Mm. Mamma mia, che zaffa che è arrivata! No, no, mm. Cosa sono questi? Mosche? No, questa è uvetta! <ride> A grilli? Grilli. Guarda, questo ha degli occhi. Questo ti guarda anche. Ma sono conditi col vino? Ma li avete acchiappati voi uno a uno? Questo odore non mi piace per niente. No, invece ne sa di sale, ah. pepe, olio e cipollotto. Cipollotto, è vero? Vai, non mi lasciare adesso in questa valle di lacrime. Sì. È uscito un liquidino, però. Ah! buono, anche lui. Questi hanno un sapore proprio, cioè gli altri erano un po' insibili. Ma io sento aglio. Cipollotto? Oh. Sì. Per me la cipolla. <ride> Eccoli. Porca, ragazzi. No, ragazzi. Paghetti. <ride> questi cosa Dio, sono? Questi Cagnotti? sono i figli dei primi. Sembra cioè, un pinolo tostato. Uno alla volta o si prendono a... Ah, si metti le nel eh. latte? Reali. vedi proprio le zampettine. Non so niente. Buoni. Hai presente no, quando ti so. rimane l'ultima patatina nel sacchetto? Quella che non vuole mangiare mm. nessuno? Stanno di patatine scondita, un po' di sale ci vuole. Eh sì, mangiavoce di tutti. <ride> <ride> <ride> Ognuno ha un gusto diverso comunque, davvero. Aperitivo a base di cavole della farina e birra. Inizierò a mangiare insettini anche a casa probabilmente. Questa è buona. È il cibo del futuro. Non so se verremo al prossimo video. Ho detto che non ho Che alla fine tutto questo scalpore per gli insetti. Cioè mangiamo i gamberetti, mangiamo le cozze. Mangiamo... mangiamo qualsiasi tipologia di animale perché gli insetti no. Beh, mi hai rimasto la zampa.